Una volta che abbiamo scaricato Skype sul nostro computer, avviamo l'applicazione. Se siamo già registrati su Skype, se abbiamo già un account, inseriamo qui il nostro nome Skype, la password e accediamo. Possiamo anche accedere con, una, con il nostro account Microsoft, se ce l'abbiamo, o con il nostro account Facebook. Altrimenti andiamo a creare un nuovo account cliccando qui. Si apre il browser... E ci manda appunto sulla pagina di, re di registrazione eh, su Skype. Inseriamo qui i dati obbligatori, quelli contrassegnati con un asterisco, quindi nome, cognome, indirizzo mail da ripetere due volte. Data di nascita, sesso, città sono facoltativi, mentre è obbligatorio inserire la nazione, è eh, già... Mh, preimpostato su Italia, lingua, obbligatorio, facoltativo il numero di cellulare, come intendiamo utilizzare Skype se principalmente per motivi personali o professionali, ma questo non è obbligatorio rispondere, mentre ovviamente è obbligatorio scegliere un nome Skype, un nickname e la password da ripetere per due volte. C'è poi da inserire qui sotto in questo testo, in questo campo, il testo mh, visibile in questo captcha per dimostrare che siamo esseri umani. Fatto questo accettiamo le condizioni d'uso e leggiamo l'informativa sulla privacy e andiamo avanti. Una volta effettuata la registrazione possiamo accedere, quindi io inserisco qui il mio nome Skype, la mia password, la password mi sembra di ricordare che debba essere almeno di 6 caratteri, che debba contenere almeno una lettera e almeno un numero e non devono esserci caratteri speciali, accediamo, eccoci. In questo modo siamo arrivati sulla, sulla nostra home di Skype, vedete che siamo sulla home. Qui la prima volta non avrete tutti questi contatti, avrete soltanto eh, questo contatto attivo, eh, che è sempre attivo, mh, che è un contatto di supporto nel caso si sì, avessero problemi o malfunzionamenti. Queste sono delle pubblicità che se si vuole si possono chiudere dopo un po', eh, ricompaiono ma mh, essendo un servizio che si può usare anche gratuitamente mh, va bene, insomma accettiamo la pubblicità nel prossimo tutorial vediamo come eh, si utilizza Skype